E riprendiamo quindi la, cioè il capitolo su insieme di dizionari diciamo con una, una, un appendice, una chiosa all'esercizio di ieri eh, vi ricordate l'esercizio di ieri era eh, sul spell checking quindi sul controllo di parole non, eh, non esistenti all'interno di un testo mm? eh, nel, nelle slide viene proposto subito dopo un altro esercizio eh, che se eh, lo leggiamo diventa un caso, avendo appena fatto quello precedente, questo diventa un caso particolare dell'altro. No? Eh, qui mi chiede di contare no, il numero di parole uniche in un documento di testo, cioè parole uniche, cioè distinte tra di loro. Se noi abbiamo un testo, un testo di una canzone, un testo di un libro, eccetera, vogliamo sapere, sì, ma quante parole diverse, qual è l'ampiezza del vocabolario, diciamo così, che è stato usato dall'autore di quel testo e quindi noi vogliamo scrivere un programma che legga un file di testo e, e mi dica quante parole diverse sono presenti nel documento qui le chiama parole uniche parole distinte tra di loro non mi chiede quante volte compare ciascuna parola mi chiede solamente quante parole diverse ci ehm, sono presenti in realtà questo noi l'abbiamo già fatto no? nel senso che poi se, andate, se guardate le slide chiaramente fa il ragionamento ehm, per dire che alla fine un è una struttura dati eh, utile eh, proprio perché noi vogliamo contare no? eh, solamente la prima occorrenza di ogni parola, quindi la prima volta che la vedo la devo contare, le volte successive invece non la devo contare, quindi dovrò avere una eh, struttura dati no? che mi permetta di inserire le parole solamente la prima volta che le vedo e le volte successive invece le posso tranquillamente ignorare. E Questo noi è, cioè, è esattamente ciò che abbiamo fatto per, con uno scopo più complicato, nell'esercizio di ieri, eh, dove, eh, guarda caso, l'avevamo chiamato già parole uniche senza saperlo, eh, e questo insieme storia eh, contiene già esattamente il, il set delle parole uniche presenti all'interno del file. Parole ovviamente definite col criterio di pulizia, di, di, di, di definizione delle parole che... Che, diciamo così, ci siamo, eh, abbiamo deciso ieri. Ci siamo inventati uh, secondo la, parola, la funzione pulisci no? che eh, sistemava, eh, eliminava alcuni tipi di punteggiatura, non altre. No? Questo è il ragionamento che abbiamo fatto ieri. Quindi, secondo questo criterio di che cos'è una parola, che per noi era una sequenza consecutiva di, di, di, di lettere, con eventualmente un apostrofo in mezzo, eh, allora questa, il set parole uniche mi dava l'insieme di tutte le parole. Quindi per risolvere l'esercizio successivo che c'è sulle slide eh, ce l'abbiamo già gratis, nel senso che eh, basterà dire che ehm, il numero di parole, la storia, ha un totale di quante tot parole distinte tra loro. Quante sono? Beh, ovviamente sarà la dimensione dell'insieme storia storia del set di tutte le parole della storia la dimensione di questo insieme, la leng la, ovviamente dimensione la definisco la estraggo con la funzione length, mi darà esattamente quante parole diverse ha la storia quindi semplicemente con questa aggiunta noi ci risolviamo anche la seconda parte dell'esercizio e mi dice che la storia ha un totale di 203, 2637 parole distinte tra di loro quante parole aveva in tutto? Non lo sappiamo più. Se ci interessasse anche sapere quante parole c'erano in tutto all'inizio nella storia, e quindi contando anche no, più volte le parole ripetute, eh, non lo sappiamo più perché una volta che le abbiamo messe nell'insieme, diciamo, abbiamo automaticamente eliminato i duplicati. Se, lo, se ci interessasse saperlo, dovremmo andare qui alla riga 31. A, uh, a incrementare un contatore cioè, cioè gestire un contatore che incrementi quante volte provo a inserire una parola eh? parola che è già stata diciamo così eh, strippata è stata ripulita se abbiamo verificato che non sia una parola vuota ok cerco di aggiungerla io so che l'add può aggiungere oppure meno mh? ma in ogni caso quando provo a fare l'add vuol dire che ho trovato una, una parola che potenzialmente sarebbe da aggiungere quindi se mi interessasse dovrei Uh, in questo punto qua del codice incrementare una variabile intera che mi tenga conto di quante parole ho inserito se mi interessasse anche l'elenco delle parole in ordine ovviamente potrei uh, um, costruire anche qua una lista insieme, in parallelo all'insieme posso anche costruire una lista che mi tenga traccia di tutte le parole uh, che ho incontrato e in questo caso ovviamente ci saranno dei, dei, dei duplicati possibili se anziché insieme.add facessi un lista.append a questo punto, la lunghezza della lista mi darebbe tutte le parole, la lunghezza dell'insieme mi darebbe le parole uniche. Quindi l'importante è che in funzione del, del lavoro che ci serve fare useremo la struttura dati più opportuna o un mix, una combinazione delle strutture dati eh, più opportune. Ok, questo era solo un appendice eh, all'esercizio di ieri, visto che era meglio non farlo negli ultimi 30 secondi. Mentre invece eh, il tema diciamo, principale di oggi è quello del, eh, dei dizionari a cui eh, gli insiemi erano un pochino un preludio, eh, un'introduzione, eh, che è effettivamente l'ultima struttura dati, l'ultimo macro argomento che vedremo nel corso, eh, è abbastanza potente come struttura dati e in qualche modo mette insieme un po' le, le, le capacità, le caratteristiche degli insiemi e delle liste. Hm? E, e, la troveremo parecchio utile. Allora, vediamo di base come funziona, poi cercheremo di, di, di vederne due modalità applicative. No? Ehm, in qualche modo, se, se, se posso anticipare, eh, la struttura dati dizionario noi la useremo, viene usata in due contesti diversi. Cioè è la stessa struttura dati, però per come funziona mh, si può usare eh, in modi diversi. Uno è semplicemente come contenitore di informazioni, Uh, cosiddetto mappa no? in cui dobbiamo gestire una, delle mappe tra un dato e un altro dato mm? uh, data che ne so un elenco di nazioni diciamo qual è la loro popolazione quindi una mappa che mappa il nome di una nazione con uh, la popolazione diciamo così, di, dei residenti in questa nazione uh, dato il, uh, che ne so, il codice di un corso mi dà l'elenco degli iscritti, quindi qualche cosa che mette in corrispondenza eh, un insieme di elementi di partenza con certe informazioni associate a ciascuno di questi eh, elementi. Questo è l'uso, diciamo così, generale no? eh, di, di un insieme e lo impareremo inizialmente così. Dopodiché, come caso particolare, eh, lo useremo per rappresentare dei record, ossia dei dati strutturati e si usa molto spesso, chi arriva ad altri linguaggi avrà sentito parlare di strutture, ad esempio le struct in C, e in parte, qualche, in parte gli oggetti Java possono essere usati in questo modo, eh, ossia un contenitore di campi che sono sempre gli stessi, no? i campi sono sempre gli stessi, ma i valori possono essere diversi. Cioè ad esempio qualcosa del tipo, ok, ogni persona è composta da eh, un cognome un nome, e, che ne so, una data di nascita, eh, questi tre se io un devo gestire un elenco di molte persone, ciascuna di queste avrà questi tre campi. Allora, finora eh, non abbiamo saputo fare in modo eh, diciamo così ordinato, strutturato. Ricordate l'esempio dell'ultimo laboratorio in cui c'erano, eh, se non sbaglio, eh, i clienti di un ristorante e il prezzo, la quantità eh, diciamo così di denaro che ciascuno aveva. Eh, comprato in quel ristorante. Allora eh, molti di voi hanno usato due liste, una con l'elenco dei clienti l'altra con l'elenco dei prezzi e queste liste in qualche modo combaciavano nella nostra mente nel senso che il cliente alla posizione cliente di zero aveva speso eh, l'ammontare la, nella posizione prezzi di zero, il cliente di uno era, aveva speso prezzi di uno e così via però questa corrispondenza era solamente nella nostra mente. Per loro erano due liste, cioè, per il linguaggio erano due liste completamente distinte. Allora, eh, con, eh, usando i dizionari come contenitori di record riusciamo a mettere, riusciremo a mettere insieme eh, in un unico dato il, il nome del cliente e la, la montata che ha speso e quindi poter a questo punto incasellare in una lista questi contenitori, questi record con i dati associati, evitando il rischio che, che ne so, se io metto in ordine alfabetico il nome dei clienti, i prezzi rimangono completamente sballati, perché rimescolo i clienti, ma i prezzi rimangono come erano e la corrispondenza qual è? L'ho persa. Questo è un po' il punto d'arrivo. Allora, arriviamoci per gradi. Come dicevamo, come accennato, la funzionalità di base di un dizionario è quello di mettere in relazione, no? prima l'ho chiamato mappa, di mettere in relazione un insieme di valori di partenza con un insieme di valori di arrivo. Questi valori di partenza vengono chiamati chiavi mh? e i valori di arrivo genericamente vengono chiamati invece valori. Quindi è una mappa chiave valore. ho un insieme di chiavi, a questo punto non li chiamerò più valore chiave, ma per brevità li chiamo semplicemente chiavi, ho un insieme di chiavi a ciascuna delle quali distinte tra di loro, ho un insieme di chiavi distinte tra di loro, diverse tra di loro, eh, a ciascuna delle quali viene associato un valore, ok? Eh, uno, solo uno, esattamente uno. Quindi alla chiave Romeo viene associato il valore verde, alla chiave Aidan viene associato il valore Lilla, alla chiave Eve viene associato il valore blu, alla chiave Juliet viene associato il valore blu. Sì, perché ho detto che le chiavi sono univoche e ad ogni chiave viene associato un valore. Ciò non è vero dal punto di vista dei valori, nel senso che i valori possono essere più di uno e un valore può essere destinatario, diciamo, dell'associazione proveniente da chiavi diverse, come ad esempio il caso del blu ok? Um, le chiavi sono uniche, i valori possono essere ripetuti e possono essere associati a diverse chiavi. Mm. Um, il nome, eh, diciamo così, che ha trovato Python per questo tipo di strutture date è un dizionario, mm. uh, altri, diciamo così, linguaggi lo chiamano array associativo, mm. perché? perché è un pochino... Adesso vedremo anche la sintassi, un po' come un array, un po' come una, una lista, no? In cui, dato un indice, mi trova un valore, semplicemente l'indice non è un numero, ma in questo caso è una chiave. Quindi può essere una stringa, può essere eh, un altro tipo di informazione. E queste chiavi eh, di fatto si comportano come un insieme, l'insieme delle chiavi. Ehm... Le chiavi, lo vediamo adesso, non, non, so, non possiamo no, considerare ordinate, ma anche esse sono eh, appunto, come un insieme non ordinato, Lo vediamo per gradi. Allora, eh, questo tipo di insieme che abbiamo disegnato nella slide precedente lo possiamo rappresentare in Python con una sintassi che, lo accennavo già ieri, è un'estensione della sintassi eh, che avevamo già eh, visto per, per, per i set, per gli insiemi. Quindi usiamo anche qua le parentesi graffe graffa aperta, graffa chiusa per creare, delimitare un nuovo dizionario e eh, questo dizionario è un elenco di elementi della forma chiave due punti valore, quindi key due punti value. In questo caso ho usato come chiavi delle stringhe e usato come valori delle stringhe ancora. Quindi ho associato per questo si chiama re associativo ad ogni nome di personaggio ho associato il suo colore preferito ho mappato ogni personaggio sul suo colore preferito attenzione che questa mappa la dobbiamo sempre intendere no, mentalmente come una cosa unidirezionale da sinistra verso destra dalla chiave verso il valore normalmente non è invertibile la mappa perché io potrei avere dei valori appunto come il blu a cui corrispondono più chiavi e quindi non c'è un'associazione diretta, non c'è un'associazione semplice okay? poi vedremo che in realtà le chiavi e i valori vengono trattati in modo diverso eh, cosa posso usare come chiave e cosa posso usare come valore? Allora le chiavi di un dizionario sono gli stessi valori che potrebbero, che abbiamo visto prima, eh, ieri, eh, possono essere utilizzati all'interno degli insiemi. Quindi ho ripreso la slide di ieri, eh, esattamente gli stessi elementi che possono essere messi in insieme, cioè quelli immutabili e per i quali si possa definire il fatto se sono uguali oppure no, ehm, quindi sono confrontabili, possono essere usati come chiave. Quindi in pratica, Normalmente, quando noi creiamo un dizionario, le chiavi saranno quasi sempre stringhe o numeri. Quindi, la chiave è il numero di matricola, la chiave è il, è il, diciamo, il codice di avviamento postale di un comune, la chiave è il vostro codice fiscale, la chiave. Eh, potrebbe essere il, il vostro cognome ma non tanto perché non è univoco no? quindi tecnicamente un cognome può essere usato come chiave però poi perché è una stringa però poi cosa capita se io avessi più persone con lo stesso cognome eh, verrebbero a utilizzare la stessa chiave e quindi verrebbero confusi uno con l'altro perché la chiave può essere solamente unica quindi si cerca sempre di usare dei, come chiavi si deve usare un valore che sia univoco, che identifichi univocamente l'oggetto di cui stiamo parlando. Quindi nome e cognome non vanno spesso bene come chiave perché nel, naturalmente possono esistere duplicati e allora in questo caso verrebbero mappati sullo stesso elemento, no? cosa che ovviamente no, non vogliamo. Ehm però eh, anche se appunto tecnicamente come chiave è possibile usare un campo, anche, un oggetto anche un pochino più complesso, come potrebbe essere una tupla, molto spesso diciamo, ci si limita o a stringhe o, o, a, o a numeri che siano numeri identificativi, univoci di una determinata informazione. Mentre invece per quanto riguarda i valori, posso mettere ciò che voglio. La criticità è sul lato della chiave, perché deve essere un insieme, deve essere univoco, deve essere veloce da trovare, eccetera, eccetera così valgono gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto sugli insiemi. Una volta che ho trovato l'elemento dell'insieme, il valore adesso associato è un valore qualsiasi, quindi è un qualunque oggetto Python, quindi potrà essere una stringa, potrà essere una lista, potrà essere a sua volta un altro insieme, un altro dizionario, eh, quello che volete. Non c'è nessun limite a che cosa posso mettere dal lato destro del, del mapping. Proprio per questo vi chiedevo mentalmente di veramente pensarlo come una cosa unidirezionale dalla chiave verso il valore, non si torna indietro perché i valori sono diciamo, eh, informazioni più normalmente più complesse e più articolate. Quindi tecnicamente c'è questo, questo limite. Mm? Eh, questo semplicemente ci ricorda la sintassi e come caso particolare il dizionario vuoto lo posso eh, indicare con aperta e chiusa graffa. No? Ricordiamo ieri abbiamo detto che no, l'insieme vuoto non lo può indicare come aperta e chiusa graffa Dovevi usare per forza la funzione set eh, perché? perché la sintassi aperta e chiusa grappa è riservata ai dizionari. Oppure ovviamente posso, potrò usare la funzione dict anche qua che crea un dizionario vuoto, così come abbiamo la funzione list, così come abbiamo la funzione eh, set per creare diciamo così, eh, nuove eh, contenitori di questo tipo, abbiamo la funzione, la, la funzione dict che mi crea un nuovo dizionario. Ehm, quindi, ad esempio, eh, un uso possibile del di dizionario è quello di, avere, di gestire una rubrica. No? La rubrica dei contatti del vostro cellulare avete i contatti ordinati per nome e a ciascun nome è associato un numero di telefono. E nella rubrica noi non potete inserire due contatti con lo stesso nome. No? È, è vietato, ci sarebbe confusione. No? quindi se avete due amici che si chiamano entrambi Giulio li chiamerete Giulio 1, Giulio 2 o magari in un modo un pochino meno offensivo eh, ma dovete distinguere in qualche modo la chiave con cui cercate, con cui memorizzate il contatto per poter associare numeri di telefono diversi a queste due persone che sono diverse e quindi devono avere un nome diverso no? quindi eh, tutte, in tutti i casi in cui ho una, un elenco di persone, oggetti, informazioni che hanno un nome identificativo univoco e delle informazioni ad esse associate, quindi il nome è Fred e l'informazione che associa Fred è il numero di telefono, in questo caso un numero intero. Mm? Ehm, col vincolo ovviamente che questi nomi siano eh, univoci, posso creare un dizionario per memorizzare le informazioni. Quindi che vedete che metto insieme questa associazione che mi dà dal nome il numero, dal nome il numero e così via. Quindi in questo caso i nomi li usiamo come chiavi e i numeri li usiamo come valori. E Allora vediamo su questa struttura dati che operazioni possiamo fare, quindi la solita carrellata delle operazioni che saranno molto diciamo così, simili già alle operazioni che conosciamo sulle liste, quelle che conosciamo insieme. La funzione dict è ovviamente la funzione di base che crea un nuovo dizionario, come abbiamo visto prima, crea un nuovo dizionario vuoto, che si può anche, diciamo così, abbreviare semplicemente con una coppia di parentesi graffe, ma la funzione dict può anche essere usata per creare delle copie di un dizionario. Okay? Così come list la usavamo per creare una coppia di una lista esistente, se vogliamo creare una coppia di un dizionario e non semplicemente un alias, un riferimento a un dizionario esistente, useremo dict che crea un nuovo dizionario copiandoci di dentro le stesse chiavi, gli stessi valori del dizionario precedente. Ok, Quindi ricordiamoci, quando lavoreremo, passeremo di dizionario alle funzioni, eh, se vogliamo che sia modificabile il dizionario di partenza, bene, se invece vogliamo modificare il dizionario senza intaccare, senza modificare il dizionario del della funzione chiamante, dovremo ricordarci di fare una copia, sempre, no? semplicemente col dict. Eh, mentre invece se, eh, diciamo così, assegnassimo semplicemente un dizionario a un altro dizionario con l'uguale, creeremo solamente un alias e non una copia. Hm? È la stessa cosa che già facevamo, stesso identico ragionamento che già abbiamo fatto eh, sulle liste. Hm? Quindi qua si, ripara, si eh, ribalta esattamente nello stesso modo. Eh, vale anche sugli insiemi, che non abbiamo puntualizzato la cosa ieri, ma quando io creo A uguale set di B, sto creando una copia di quell'insieme, se faccio A uguale B, sto creando un alias allo stesso insieme. La regola è esattamente la stessa che abbiamo imparato con le liste, no? quando lavoravamo sulle liste e sulle funzioni. Ecco, questo dizionario, una volta che ci ho messo le cose dentro, le informazioni da dentro, come faccio a leggerlo, come faccio a modificarlo? Allora, la sintassi per poter accedere agli elementi di un dizionario è le parentesi quadre. Quindi la stessa parentesi quadre che usiamo per le liste. E dentro quelle parentesi quadre cosa ci mettiamo? Ci mettiamo la chiave. Quindi io posso identificare un elemento del di dizionario e un elemento, ricordiamoci che è un mapping, chiave-valore, chiave-valore, lo identifico specificando qual è la chiave che mi interessa. Eh, questa chiave può essere espressa, come in questo caso, come costante, contact di, tra virgolette, Fred, quindi voglio esattamente l'informazione associata al contatto che si chiama Fred, oppure nulla mi vieta che questa chiave sia a sua volta una variabile ovviamente il dizionario andrà a vedere quanto vale quella variabile in quel momento e mi darà eh, il, valore, eh, il valore corrispondente quindi io posso accedere in modalità random a qualunque elemento del, del mio eh, dizionario se conosco la chiave dell'elemento che mi interessa e eh, quando accedo a uh, un cella al dizionario l'accesso al dizionario mi restituisce il valore il valore quindi qua ho fatto accesso all'elemento di chiave fred fred dei, del dizionario contacts e il risultato è il valore sembra un po' a uh, quando accedo all'elemento di una lista no? quando faccio lista di tre mi dà il valore che è contenuto nella cella di indice 3, quindi nella quarta cella. Quando faccio contacts di Fred, mi dà il valore che è eh, memorizzato, associato, mappato sul, eh, sulla chiave Fred. Okay? La differenza qual è? È che una lista, in, eh, le, gli indici sono sempre numerici, partono sempre da 0, sono sempre consecutivi e vanno fino a lunghezza meno 1. In un dizionario gli indici, non si chiamano indici, si chiamano chiavi, possono anche non essere numerici, possono anche essere delle stringhe, possono non essere consecutivi, sono qualsiasi, sono un insieme qualsiasi di chiavi. È un qualunque set e non, non necessariamente un range di numeri che parte da zero, come sulle liste. Questo è il vantaggio che posso scegliermi le chiavi come mi serve, no? in funzione del mio, della mia applicazione, del mio programma, Uh, ma uh, mi perdo ovviamente la sequenzialità delle liste. Quindi poiché le chiavi sono un insieme, sono trattate come un insieme, non esiste un ordine definito degli elementi in un dizionario. Perché l'ordine degli elementi in un dizionario è diciamo, l'ordine dell delle chiavi, che sono, essendo un insieme abbiamo visto ieri che l'ordine viene rimescolato tranquillamente nel momento in cui viene rappresentato eh, il dato. Ok, quindi non posso dire il primo, il secondo e il terzo elemento di un dizionario, ma devo conoscere qual è la chiave. E devo conoscere la chiave ed essere sicuro che la chiave che sto usando esista nel dizionario. Perché così come quando io cerco di accedere a un array di 10 elementi, cercando di prendere il quindicesimo che non esiste, e otterrò un errore, index out of range, un um, index error. Mentre invece qua, se cerco di usare una chiave che non esiste nel dizionario, quindi se Fred non fosse tra i miei contatti, eh, otterrei un errore eh, di tipo key error, un'eccezione. Hm? È lo stesso concetto, se cerco di accedere a un indice che non esiste mi dà un errore, se cerco di accedere in una lista, se cerco di accedere a una chiave che non esiste in un dizionario mi dà un errore. Per evitare oh, questo, bisognerebbe sempre controllare se una determinata chiave è presente o no in un dizionario prima di accedere, ok? E come facciamo a controllare se una chiave è presente o no nel dizionario? E il nostro caro amico in, oppure non, not in, ovviamente, così come facciamo sui set. Quindi, la, la sintassi è questa. If John in contacts. Allora, contacts è un dizionario. L'operatore in non va a vedere in tutto il dizionario, ma va a vedere solamente tra le chiavi del dizionario. Non dico il tutto il dizionario perché il dizionario è composto da chiavi e valori. No? Possiamo immaginarci, l'abbiamo visto qua, ci sono le chiavi mappate sui valori. L'operatore in va a cercare solamente tra le chiavi. In cerca solamente tra le chiavi. Non va minimamente a vedere cosa c'è nei valori, ok? Ma giustamente è quello che ci serve, nel senso che poi eh, stiamo verificando se questo può essere usato come chiave per accedere a una determinata eh, locazione, a un determinato elemento presente nel dizionario, altrimenti dirò che non, non lo è. Se mi dimentico di fare questi eh, controlli eh, avrò un key error. Poi questo key error o mi fermo il programma oppure lo potrò gestire con un try except se mi interessa invece gestirlo in questo modo. Ok? Um, quindi questo, il nome di un dizionario è un po' multiforme, cioè in alcuni casi rappresenta l'intero dizionario chiavi valori, in altri contesti invece rappresenta solamente le chiavi, no? come ad esempio nel caso del link e come vedremo tra un attimo nell'iterazione. Um, C'è una scorciatoia? Mm? che eh, mi permette di eh, poter accedere a un elemento di un dizionario se non sono sicuro che la chiave esiste. Se non sono sicuro che la chiave esiste, ho un metodo get che si sostituisce all'accesso all con le parentesi quadre. Quindi anziché fare, se, eh, se devo leggere Tony, e non sono sicuro che Tony sia nel dizionario, eh, dovrei fare normalmente contacts di Tony, cioè, cioè leggimi l'elemento del dizionario la cui chiave è Tony, ma non sono sicuro che ci sia. Allora dovrei fare, come abbiamo fatto prima, controllare prima se c'è. Ecco, questa eh, diciamo così, sintassi si può semplificare usando il metodo get. Il metodo get riceve come parametro la chiave a cui vogliamo accedere, con la quale vogliamo accedere al dizionario e quindi ottenere il valore corrispondente, ma anche un valore di default. Questo valore di default viene restituito se la chiave non c'è, se la chiave è assente, è mancante. Quindi in questo caso cosa succede? Che eh, se nel dizionario c'è toni, avrò il numero di toni. Se nel dizionario toni non ci fosse, verrà restituito il metodo get, restituisce il secondo parametro della funzione. Quindi lo chiamiamo valore default perché è il valore che mi viene restituito se il valore vero non c'è se non esiste l'effettivo dato all'interno del dizionario. Non, non è assolutamente, assolutamente equivalente, no? queste due forme sono equivalenti, la prima, quella col get forse è un pochino più esplicita, un pochino più rapida, se ce la ricordiamo, altrimenti dobbiamo semplicemente ricordare eh, di controllare prima di leggere. Oppure magari siamo sicuri al mille per mille che la chiave c'è, allora perché l'abbiamo appena messa, allora non serve eh, controllare ogni volta. No? Ma quando abbiamo il dubbio se il valore che stiamo ricercando esiste o no, o controlliamo prima o gestiamo il value error come eccezione oppure usiamo il get che ci permette di impostare eh, eh, una, una, un valore di default. Eh, Marco mi chiede se è, è equivalente a fare try except, ovviamente possiamo usare try except eh, che, è più, che è la situazione più generale: nel senso che con il try except se ho un'eccezione eh, poi la posso gestire come voglio. Ad esempio, diciamo così, ritornando un valore di default eh, oppure, oppure no. Eh, vediamo magari qualche, prima di andare avanti, eh, un esempio o due direttamente sul codice, no? così ci familiarizziamo con questo. Quindi prendiamo la nostra Python console e creiamoci un dizionario molto semplice. Okay? Eh, chiamiamolo così, un dizionario che si chiama voti, le cui chiavi siano magari gli esami, di analisi voti uguale che so, di analisi prendiamo, prendiamo i 30 no di eh, chimica prendiamo 29 e di informatica prendiamo prendiamo tutti i 30 ma scrivo 28 per avere dei valori diversi dai Ok, quindi questo è un dizionario possibile che mette in relazione dei nomi di corsi con dei, eh, dei voti che potremmo aver preso. Quindi se stampo il dizionario voti, ottengo chiaramente la stampa nella sintassi che abbiamo visto, parentesi graffe, chiave due punti valore, chiave due punti valore, chiave due punti valore. Io ho usato adesso come chiave una stringa, come valore un numero. Una, quando creo un dizionario posso fare ciò che voglio, io potrei anche usare un dizionario misto in cui magari ho eh, alla chiave A associo il valore 7 e poi alla chiave 18 associo il valore XYZ. Non so cosa possa servire, avere delle chiavi di tipo diverso ma è perfettamente lecito. Eh, siamo noi che magari ci diamo un pochino di disciplina e diciamo ok, questo dizionario, in questo dizionario la chiave sono i nomi degli esami oppure i codici degli esami. In quell'altro dizionario la chiave sono, che ne so, il, il numero che rappresenta il codice dell'elemento postale di un comune o il numero di matricola, per, per, ovviamente per capacità di gestione. Il linguaggio non ci pone nessun vincolo, l'unico vincolo che pone è che eh, le chiavi siano possono essere memorizzati in un insieme, quindi siano valori di fatto immutabili. Eh? Eh, ah, lo stesso per i valori, come eh, dicevate, il 30 lode lo posso sicuramente memorizzare sotto forma di stringa, non sotto forma di numero ovviamente. Quindi io potrò dire che magari i voti di... Eh, beh, la modifichiamo, se volete mettere 30 lode lo mettiamo in informatica, però lo devo mettere come stringa e non come numero intero. Questo ovviamente mi, dà un po di, mi darà un po' di problemi quando dovrò poi elaborare. Se mi chiedono fai la media dei voti, eh, dovrò faticare un pochino di più perché dovrò fare la somma dei voti, ma dove c'è scritto 30 lode eh, non è un numero, quindi se provo a sommarlo mi dà errori. Quindi avere dei dati che sono, se, se diciamo così, solamente li voglio visualizzare non mi dà problemi, se voglio elaborarli è molto più comodo se il tipo di dato è uniforme. No? E quindi magari 30 lode lo rappresentiamo in un modo diverso, ad esempio con due campi, uno è il voto e l'altro un flag booleano, lode lo sì, lode no, oppure con 31, che è un valore che comunque dovremmo gestire come caso particolare, no? però eh, è sempre numerico. Ma queste sono scelte nostre ovviamente, no? il linguaggio ci permette di fare ciò che vogliamo, siamo noi che decidiamo qual è il modo più comodo di gestire i dati. Allora, vogliamo sapere quanto abbiamo preso di chimica? Lo possiamo semplicemente interrogare. E mi dà, mi restituisce 29. Eh, se vogliamo sapere quanto abbiamo preso di analisi, di analisi 1, eh, mi dice che, non, che questo esame non l'abbiamo ancora superato. Anzi, mi dà un key error perché abbiamo usato come chiave il nome di un, una stringa, diciamo così, che corrisponde al nome di un esame che non c'è nel dizionario. Perché nel dizionario l'avevo chiamata analisi e non analisi 1, perché mi ero dimenticato che c'è ancora analisi 2 e altre belle cose dopo. No? E quindi in questo caso la chiave non esiste, ho sbagliato io, in certo senso ho usato una chiave che non esisteva. Se io volessi... Le, eh, qui, torniamo, qui veniamo alla funzione get che dicevamo prima. Se io volessi interrogare un voto sapendo che quell'esame potrebbe non essere ancora passato, potrei usare voti di eh, punto get in cui gli passo la chiave, che so, se è chimica, me lo, me lo restituisce da 29, ma se è qualche cos'altro può darsi che non ci sia. Quindi se abbiamo un esame so, di fisica, che avrete nel secondo semestre, so che non c'è questo elemento. Allora passo un secondo parametro alla funzione get, in cui posso dare, che ne so, una indicazione tipo non superato, non ancora superato. Allora, in questo caso, il metodo get, se l'esame, se la chiave non c'è, come fisica, mi restituisce non ancora superato, cioè il secondo parametro. E quindi magari stamperò questo messaggio. Se invece, come primo parametro, metto chimica, chimica mi restituirà il voto corrispondente. Quindi se c'è, mi dà quello, quello che c'era nel dizionario, se non c'è, mi dà il secondo parametro della funzione. dalla chiave al valore Marco mi chiede se esiste un modo per ottenere la chiave conoscendo determinato valore non esiste un modo diretto bisogna iterare su tutti gli elementi del, e vediamo tra un secondo come si fa su tutte le chiavi e per ciascuno andare a interrogare il valore corrispondente e lo vediamo tra un attimo la sintassi con le parentesi quadre, noi l'abbiamo abbiamo adesso per interrogare no, il dizionario. In realtà la possiamo anche usare per modificare il dizionario. Cioè perché noi domani andiamo a superare fisica e quindi diciamo che di fisica prendiamo 25. Ho messo 26, dai mi sono regalato un punto. Mi è scappato un 6. Quindi usando la sintassi con la parentesi quadra con una chiave nuova che non esiste, sto creando un nuovo elemento nel dizionario. Vediamo un attimo qua. Noi avevamo questo dizionario che contiene analisi chimica e informatica. Sto scrivendo voti di fisica uguale a 26. Quando batto l'invio, nel dizionario compare un nuovo elemento. Quindi da tre elementi siamo passati a quattro. Con una nuova chiave e un nuovo valore associato. Ok? questo tra l'altro se vado a, a rifare la get di prima che mi aveva detto che fisica non era ancora superato ovviamente mi darà il 26, non mi dirà più che non ho superato perché questa chiave adesso c'è nel dizionario quindi posso creare nuovi elementi in un dizionario semplicemente aggiungendoli, fornendogli la chiave qui non c'è un metodo come add o come append no? perché add eh, aggiungeva un valore a un insieme append aggiungeva un valore a una lista eh, ma qui mi serve aggiungere sempre una coppia chiave valore no? e quindi questa sintassi diciamo che usa normalmente le parentesi quadre eh, mi permette di specificare sia la chiave che il valore quindi questo è il modo per far crescere un dizionario aggiungere nuovi valori a chiavi che non esistono ancora e cosa capita se invece cercassi di fare questa stessa cosa su una chiave che esiste già quindi se facessi voti di eh, penso, informatica uguale 35 eh, eh, informatica adesso conteneva la stringa 30 lode, sappiamo che 35 non è un voto valido ma fa lo stesso se batto invio cosa capita? che la chiave esiste già lui riconosce che la chiave esiste già e semplicemente modifica il valore corrispondente ovviamente non mi potrà creare una seconda chiave uguale a quella di prima se no mi viola il vincolo di unicità delle chiavi ma eh, modifica il valore corrispondente. Quindi questa sintassi in cui assegno a un, a, un, a un dizionario indicizzato per chiave può essere usata la stessa sintassi sia per creare elementi nuovi, sia per aggiornare il valore degli elementi esistenti. Ok? Uh... Quindi se un, un valore, ne so, parlavamo prima della rubrica telefonica, se il vostro amico cambia il numero di telefono, la chiave, cioè il suo nome, rimane lo stesso, ma il, eh, chiaramente il numero può cambiare. Eh, fatemi leggere la domanda di Andrea che mi chiede, se come valore usiamo delle liste ce ne possiamo uscire con degli append? Eh, non la capisco in italiano la domanda, <ride> se riesci a riformularla eh, ti ringrazio. Ehm Ok, um, tenete presente che questa operazione qui di assegnare un valore a, a, a una chiave nuova, la possiamo fare con i dizionari, ma non la possiamo fare con le liste. Okay? Per una lista non posso aggiungere un valore nella posizione 37 se questa posizione non esisteva ancora. Quindi per le liste si poteva aggiornare ovviamente un valore che esisteva già ma non potevo creare dei valori nuovi. L'unico modo per creare dei valori nuovi era usare append, extend o concatenare. Okay? Eh, allora c'è una lotteria che mi, che, di persone che stanno provando a inventare come si fa a eliminare una chiave. Mm? Eh, eliminare una chiave si può fare. Allora, allora andiamo direttamente alla, alla slide corrispondente col metodo pop mm? Il pop il pop, ricordiamocelo, nelle liste, prendeva come parametro che cosa? Il indice numerico. Qui il pop prenderà come parametro la chiave. Non usiamo remove perché remove ci, ricordate sulle liste, cancellava un elemento dato il valore di quell'elemento, no? non dato l'indice. E quindi qua sui dizionari non ha senso perché l'unica un operazione le facciamo sulle chiavi, che sarebbero in un certo senso degli indici quindi se vogliamo cancellare un elemento conosciamo la, la sua chiave e possiamo fare eh, diciamo, chiamare il metodo pop sul dizionario passandogli la chiave quindi nel nostro caso se vogliamo eliminare il, il voto di, di, di, di chimica ad esempio faremo un voti.pop di chimica L'operazione pop mi restituisce il valore in questo momento, eh, mi restituisce il valore in questo momento eh, che aveva chimica, ma contestualmente la elimina dal dizionario, e quindi a questo momento chimica non c'è più, quindi in qualche modo lo posso usare anche per estrarre dei valori, Estrargo il valore e poi uso il valore da qualche altra parte fuori dal dizionario, ma nel dizionario poi non c'è più, quindi non lo potrò più estrarre in uno stesso modo, Ehm. Cristian mi chiede cosa faccio se devo associare più valori ad una stessa chiave, eh, non posso. A una chiave posso associare un solo valore, però nulla mi vieta che quel valore a sua volta sia un valore composto. Il valore può essere qualunque cosa, può anche essere a sua volta un'altra lista, può essere un insieme, può essere un dizionario a sua volta, un dizionario di dizionari, e quindi in questo caso se ad una chiave devo associare più valori, eh, nel, la chiave sarà una sola, ma il valore non sarà solo un numero, sarà magari una lista di numeri o un set di numeri. Quindi questo è il modo per, lo vedremo alla fine, per avere strutture dati più, più articolate, più complicate. L'operazione pop elimina, così rispondo anche all'altra domanda che c'era in chat, elimina ovviamente sia la chiave che il valore. La chiave e il valore sono, il valore non può esistere senza una chiave, quindi non avrebbe senso cancellare solo uno o solo l'altro. Quindi cancella l'intera riga chiave valore dalla, eh, dalla struttura dati. Mm? Eh, ovviamente anche con POP devo fare attenzione che la chiave che sto cancellando esista altrimenti eh, arriva, una, eh, arriva un key error mm? eh, viene generato un key error se cerco di eliminare un elemento che non esisteva, mm? ovviamente. Eh, torniamo indietro allo slide che abbiamo saltato per parlare della POP che essenzialmente ci dicevano, quello che abbiamo già visto siamo, direttamente nella console, che l'operatore di inizializzazione lo posso usare sia per creare nuovi elementi, quindi aggiungere nuovi elementi, sia per modificare gli elementi esistenti. Quindi queste sono cose che avevamo già visto eh, interattivamente. Quindi l'operazione per creare un dizionario, di solito sai, lo devo leggere da file, lo leggo un elemento per volta da tastiera, eccetera, eh, noi su una lista, creavamo una lista vuota e poi facevamo append via via degli elementi su dizionario, creiamo un dizionario vuoto e poi facciamo delle assegnazioni via via degli elementi a, eh, alle varie chiavi. Mm. Um. Allora, prima, prima della reiterazione rispondiamo alle domandine di base. Allora, eh, torniamo a quella di Andrea che se metti un valore come valore una lista può usare appendice ok allora vi piace pensare a dei dati composti nel, nel valore e quindi possiamo subito fare un esempio su questi um, Samuele mi dice se il valore fosse associato anche un'altra chiave però non verrebbe eliminato con la chiave uh, certo uh, Samuele um, il pop elimina un elemento partendo dalla chiave quindi quella chiave elimina quella coppia chiave valore se poi quel valore è puntato anche da un'altra chiave, l'altra chiave ovviamente non viene minimamente toccata e quindi in quel caso quel valore rimane accessibile dalla seconda chiave ma non più dalla prima. Ok, proviamo a vedere un esempio, magari ci inventiamo un programmino in cui abbia senso fare un dizionario le cui, i cui valori siano valori strutturati adesso immaginiamo di dover fare delle, eh, delle misure chiamiamo qui facciamo un file misure eh, punto Python, in cui eh, vogliamo memorizzare delle misure che facciamo in vari giorni della settimana ok quindi me lo sto inventando spero che mi fa qualcosa di sensato quindi vogliamo memorizzare Adesso siamo in Covid, quindi vogliamo memorizzare la temperatura presa a diverse persone. Eh, è possibile che una persona eh, misuri la temperatura più di una volta e vogliamo ricordarci le misure prese okay? quindi immaginiamo un programma che a un certo punto mi faccia eh, dimmi nome delle, mi chiede dimmi il nome della persona dimmi il nome della temperatura e memorizzi tutto questo in una struttura dati ok? quindi vediamo un, un main potrebbe essere una cosa del, che mi dica una, una qualcosa che grosso modo si comporti così eh, nome uguale input Nome della persona, temperatura uguale float di input, lettura della temperatura, misura della temperatura, e così via. No? E rileggo questo eh, dentro un ciclo. Ok? Dentro un ciclo fino a una certa condizione di terminazione che adesso ci possiamo inventare, ok? Eh, quindi diciamo fino a quando il nome della persona non è asterisco per terminale. Adesso non voglio perdere troppo tempo nella parte di input. Eh, quindi while, no, while, nome diverso da Cosa farò? Eh, aggiungerò nome e temperatura ai dati e poi rileggo chiaramente il prossimo elemento. Okay? Poi dovrò mettere, vabbè, che la temperatura te la chiedo solamente se il nome non è asterisco, ma no. questi sono dettagli diciamo, estetici. Così così, e così. Vabbè, questo legge una coppia di nomi valori, okay? Allora, supponiamo, lo scrivo grosso, versione 1, una, una persona, una sola temperatura, ok? Lo scriviamo grosso, quindi non è quello che volevamo fare all'inizio. Partiamo dalla versione più semplice, ok? Um, quindi in questo caso ci basterà un semplice dizionario che eh, si ricordi l'ultima temperatura letta di una determinata persona quindi io creiamo eh, un dizionario misure che inizialmente sarà vuoto e poi ogni volta che leggo un dato semplicemente assegnerò al dizionario misure indicizzato dal nome il valore di temperatura che ho appena letto e poi posso magari scrivere facciamo una print semplice senza farla tanto ordinata in questo modo um, ok quindi vediamo questa prima versione 1 ok allora, es eseguiamo il programma, magari chiamiamo anche main, mi fa qualcosa, nome della persona, A, ah, misura la temperatura 35, quindi mi dirà che A ha la temperatura 35, ok? Poi arriva la persona B, la temperatura sarà 36, e l'insieme si ricorda sia A che B a questo punto, no? Se poi arriva di nuovo A, in questa versione del programma, eh, e a questo punto avrà 37 come temperatura, va a sostituire al valore vecchio, che era 35, il valore nuovo, che ha appena letto 37. Okay? Questo è il funzionamento di base del dizionario. Ogni volta che arriva una persona nuova, aggiungerà un nuovo, un nuovo elemento, C, che ha la temperatura di 34, mezzo morto, eh, e lo aggiunge ogni volta al dizionario. Quindi posso aggiungere o aggiornare dei dati esistenti. Però ogni volta che mi arriva un nuovo valore, questo va a sostituire il valore precedente che era associato alla stessa chiave. Se io C lo mettessi a 36, avrei in questo caso sia B che C che hanno lo stesso valore, ma al dizionario questo non importa, perché lui comunque accede sempre per chiave. cioè Non va a fare un caso particolare, delle condizioni, dei controlli, sul fatto che i valori siano uguali oppure meno a lui non importa questa è la versione 1 quindi magari lo facciamo lo rinominiamo come versione 1 e lo copiamo e ne facciamo una nuova versione adesso appunto, che chiamiamo versione 2 Invece sarà quello completo, quindi copia e incollo il codice, versione 2, una persona, molte misure di temperatura. Allora, in questo caso cosa devo? Devo comportarmi in modo diverso. Devo fare in modo che per una determinata chiave, cioè il signor A, non ci sia un numero float che rappresenta il valore, ma ci sia una lista una lista di, di flotta, a loro volta, che rappresentano i vari valori. Quindi la prima volta che una persona viene vista, dovrò creare una lista che contiene un solo valore. Le volte successive dovrò semplicemente appendere dei valori nuovi alla lista esistente. Quindi sto creando un dizionario di liste, o meglio, un dizionario la cui chiave siano stringhe, nomi, i cui valori siano liste di valori numerici. Okay. Allora, il passo in avanti come lo facciamo? Beh, la struttura è sempre la stessa, ciò che cambia è semplicemente la riga 19. Non ci basta più semplicemente far così. Dobbiamo innanzitutto distinguere due casi. Il nome c'era già o non c'era ancora. Se il nome è nuovo, devo creare una nuova lista, una nuova posizione con questo singolo valore. Quindi, if nome not in, in uh, si chiamava misure, questa è una persona nuova, la prima volta. Allora, dentro ovviamente misura di nome, qui non l'ho fatto notare prima, ma qui dentro le parentesi quadre non ci sto più mettendo, tra virgolette, un nome impreciso, Giuseppe Antonio Francesco, ma una variabile. E quindi sto indicizzando un dizionario con una una stringa variabile, no? questo non è, non è diverso in nessun modo da quando usavamo gli indici delle, nelle, nelle, nelle matrici. Okay? Quindi non sta, la chiave non è n o m nome, la chiave è il valore stringa che sta memorizzato dentro nome, no? penso che sia chiaro, spero a tutti. Ecco, però co cosa devo mettere dentro questo, um, dentro questo dizionario, dentro il, come valore associato a questo nome? Non la misura temp, cioè il numero reale, ma una lista che contiene quel numero. Queste due graffe, queste due parentesi quadri a sinistra, mi indicizzano una determinata posizione, una determinata chiave del dizionario. E Essendo una chiave nuova verrà creata da zero. Queste parentesi quadri a destra mi creano una lista. Contenente un solo valore che è un numero reale. Ok? Proviamo finora a vedere cosa fa questo programma. Se io dico che A ha 37 come misura della temperatura, eh, perché mi stampa. Aspetta, l'ho salvato. No, perché scusate, stavo, sto continuando a eseguire il programma di prima. Misure 2. A, 37. Ecco, vedete che l'output è cambiato e alla chiave A viene associata una lista 37, che in questo caso la lista contiene un valore solo. Quindi se B ha 36, sarà una lista che contiene solamente 36 attenzione abbiamo fatto solamente uno dei due casi il caso in cui la persona sia nuova mentre invece il caso in cui la persona sia già esistente cosa devo fare? else dovrò non sovrascrivere il valore vecchio ma aggiungere a quella lista il valore che ho appena letto e quella lista cos'è? Misura di nome se lo scriverò giusto prima o poi punto, questa che cos'è? è il valore nome è la chiave, misura di nome è il valore questo valore che cos'è? una lista allora essendo questa una lista posso benissimo farci un append di che cosa? della temperatura che ho appena letto ok? Eh, quando uso l'operatore di indicazione sul, sul dizionario ciò che ottengo è il valore e a seconda di che cos'è questo valore ci posso fare cose diverse. In questo caso io so che il valore è una lista perché l'ho creato così e quindi quella lista è mutabile come tutte le liste con gli operatori delle liste. Posso indicizzarla, posso ordinarla, posso fare un sort, posso fare un append, posso eh, estrarre una slice, è una lista come tutte le altre. Semplicemente non è una lista che si chiama A, è una lista che si chiama misura di nome, cioè il cui nome, cioè il cui riferimento arriva da, da un'altra struttura dati che la contiene. Quando noi facciamo le liste di liste, non era diverso. La quarta riga di un array, di una matrice, di una tabella, era una lista che era contenuta all'interno di una lista più grande. E qui sarà una lista che è contenuta all'interno di un dizionario più grande. Quindi se eseguo questo, dico che... ops, no, posto sbagliato. Se A ha 36, B ha 37, poi arriva di nuovo A che avrà invece, invece 36,5. E in questo caso nome noti in misure sarà falso perché il nome A è già nelle misure, è già presente nel dizionario, quindi dovrebbe aggiungermi il 36,5 in aggiunta al 36 che già c'era. E infatti è così. Quindi, abbiamo fatto un giro lungo ma abbiamo fatto un esercizietto, quando ho più valori, che devono essere associati a una determinata chiave e il valore di fatto il trucco che uso è il valore è uno solo che però a sua volta è una lista e quindi può contenere tanti sottovalori ok eh, quindi capiamo che diciamo così dobbiamo innanzitutto farci una buona diciamo, mappa mentale di, di, di come organizziamo i dati, di come organizziamo la struttura dati. Quindi magari tante volte uno schemino eh, aiuta no? a, a visualizzare cosa stiamo facendo. Cioè, ad esempio in questo caso eh, io avrei detto, beh, allora cerchiamo di capire come organizziamo i dati. Allora misure è un dizionario no? che ha delle chiavi, scusate se è storto, cerco di farlo più dritto, le chiavi che sono il signor A, il signor B eccetera al signor A corrisponde una lista che contiene i valori 36, 37, 32.3 e al signor B corrisponderà un'altra lista che contiene gli altri valori 41, 42 o quello che volete Um, Giuseppe mi dice se al posto di una lista potrei usare un insieme tecnicamente sì in questo caso specifico mi sembrerebbe sbagliato perché se io voglio sapere ogni volta che prendo una misura lui magari il signor A, ha di nuovo 36 allora io voglio vedere che 36 compare una seconda volta se invece avessi usato un insieme la seconda volta che compare 36 non verrebbe più memorizzato allora tecnicamente posso fare quello che voglio eh, posso usare una lista posso usare una tupla posso usare eh, un, un insieme in questo caso specifico dove voglio avere l'elenco di tutte le misure fatte eh beh, e mi conviene usare una lista però posso usare qualunque struttura dati come valore eh? un valore singolo una lista un insieme un dizionario a sua volta se voglio complicarmi la vita una tabella cioè una lista di liste non c'è nessuna limitazione ok? Ok. Um, quest, fin qua abbiamo visto delle operazioni singole non sul singolo elemento per stampare abbiamo fatto una print sapendo che Python è capace di stampare il dizionario da solo però se volessi stampare un elemento per volta oppure fare delle elaborazioni sull'elemento per volta come faccio a, a iterare no, su un dizionario allora anche qua esiste la possibilità di farlo col ciclo for, for in um, in modo molto simile a come abbiamo iterato su un insieme. Quindi, chiave in dizionario. In questo caso, il corpo dell'iterazione, il corpo del ciclo for, viene eseguito una volta per ogni valore di chiave. Ok? Per ogni chiave. Quindi, in questa iterazione qui, eh, il dizionario o meglio eh, il ciclo no? viene ripetuto prendendo una chiave per volta ovviamente se poi mi serve anche il valore dovrò andare a leggere dal dizionario facciamolo sul nostro esempio noi qua volevamo stampare misure beh anziché fare una print brutale facciamo un ciclo in cui le stampiamo in modo ordinato ok allora se noi facessimo un ciclo for eh, n in misure vediamo cosa capita se stampo N mi stamperà le chiavi nel mio caso i nomi quindi io provo a rieseguire questo programma se dico che A vale 36 stampa A se dico che A a questo punto a 37 continua a stamparmi a perché è l'unica chiave che c'è nel dizionario, anche se questa chiave ha un valore che adesso noi sappiamo è un array, è una lista di due elementi, eh, nel mio programma ho stampato solamente la variabile di controllo di questo for che è, rappresenta solo la chiave. Quindi a questo punto se io ho b, scusate eh, no, b devo fare, è sbagliato, a37, a36. B35, in questo caso stamperà AB, no? poi arriva C, A34, stampa ABC, attenzione che noi stiamo stampando dei valori iterando su un dizionario, in questo caso mi saltano fuori in ordine, ma non è detto che saltino fuori nello stesso ordine in cui le ho aggiunte, perché alla fine stiamo sempre parlando di un set di chiavi, quindi l'ordine eh, può essere diverso, non, mi devo, non ci devo fare affidamento. Questo mi dà le chiavi, ma magari voglio anche le temperature. Allora, per vedere anche le temperature dovrò accedere al dizionario con questa chiave N. Quindi la prima volta N è il signor A e quindi leggerò le misure del signor A. La seconda volta N è il signor B e leggerò le misure del signor B e così via. Quindi itero sulle chiavi, dentro il ciclo quasi di sicuro avrò bisogno anche dei valori, e quindi per ogni chiave dovrò fare accesso al dizionario per pescare quel valore corrispondente. Quindi in questo caso eh, A36 mi stampa che A vale 36. Se a questo punto ad A metto 37, mi stamperà il valore corrispondente che è stato modificato, se aggiungo anche B, eh, 35, mi stamperà sia A che B, ovviamente con i valori corrispondenti a fianco eh, di, di ciascuno. A questo punto... Questa è la chiave, eh, e in questo caso vogliamo solamente stampare, ma possiamo fare qualunque tipo di operazione. No? Uno può dire, va bene, allora per ogni elemento aggiungi una, una, una misura, oppure cancella l'ultima misura che hai trovato. A questo punto siete liberi di fare ciò che volete. L'unica attenzione è che poiché stiamo iterando su un insieme di chiavi, dentro questo ciclo sarebbe bene non aggiungere e non rimuovere chiavi. Quindi non creare nuovi elementi e non fare dei pop perché altrimenti non sai più se stai iterando sulle chiavi vecchie o sulle chiavi nuove. Quindi in questo caso non è vietato, ma è, diciamo, sconsiglio di confonderci, no? di modificare una struttura dati mentre stai iterando sulla struttura dati stessa. Questo già l'abbiamo visto sulle liste che creava dei problemi. A noi ovviamente, non al linguaggio. Okay? Quindi potete... L'importante è che vi ricordiate che... State iterando su un dizionario, ma l'iterazione avviene sulla chiave, cioè il for in vi dà le chiavi in un certo ordine. I valori ve lo dovete andare a pescare voi. Oppure, oppure c'è una eh, scorciatoia che è un metodo che si chiama items che eh, hanno i dizionari, un metodo diciamo così, presente nei dizionari, che restituisce una lista di tuple. Una lista di tuple che ehm, contengono nel primo elemento la chiave, e nel secondo elemento il valore. Ve lo faccio vedere qua. Se contacts è questo, e poi torniamo indietro per vedere a cosa ci serve. Se contacts è un dizionario, questo è il dizionario qui ad esempio, se io estraggo contacts.items qui ho creato una lista che fa una coppia di contact.item è una lista che avrà tanti una lista normale okay? che ha tanti elementi quanti erano gli elementi del dizionario questi elementi di questa lista a loro volta sono tuple sono tuple di due elementi sempre il primo è la chiave il secondo è il valore il primo è la chiave il secondo è il valore il primo è la chiave il secondo è il valore, il è chiave, il è il valore e così via Chiave, valore. Quindi mi trasforma il dizionario in una lista di coppie. Tuple, nome generale, ma poiché sono due, possiamo anche usare una parola italiana che esiste, che si chiama coppia. No? Una lista di coppie. Coppie, chiave, valore, chiave, valore, chiave, valore. A questo punto è una lista, quindi non è più indicizzabile per chiave, ma è eh, attraversabile per, eh, per, per, per ordine dal primo, secondo, terzo elemento e così via. E quindi questo ci dà un modo di poter attraversare un dizionario avendo come variabile di controllo non solo la chiave. No? In un for in noi vedremo solamente questa chiave qua e mi restituisce ad ogni interazione Fred, poi Mary, poi Bob e se voglio il numero devo andare a leggerlo, contacts di Fred, contacts di eccetera. Invece usando uh, items posso attraversare questa lista, il dizionario, in realtà attraversando questa lista associata che mi sono fatto costruire dalla funzione items che mi dà ad ogni interazione direttamente la coppia. A livello di codice eh, potrei iterare in questo modo. Prendo un dizionario, contacts, estraggo la lista delle coppie di elementi, coppie chiave valore, e... Eh, itero su una variabile di controllo che mi rappresenta questa coppia quindi alla prima iterazione questo item alla prima iterazione questo item rappresenta questa tupla questa tupla avrà un elemento 0 che è la chiave e l'elemento 1 che è il valore e quindi io potrò stampare la chiave e il valore poi all'iterazione successiva passo all'elemento successivo della lista quindi item mi dà questa seconda tupla con la sua chiave e col suo valore quindi la chiave ce l'avrò nell'elemento 0 della tupla il valore ce l'avrò nell'elemento 1 della tupla e così via questo stesso codice lo posso scrivere in un modo un pochino più leggibile disaggregando l'item nelle sue componenti chiave valore quindi anziché creare un'unica variabile, questo item è una variabile di tipo tupla. Scrivendolo così con la sintassi a tupla, io sto spezzando questa tupla e memorizzando il primo elemento dentro la variabile chiave, il secondo elemento dentro la variabile valore. L'abbiamo già visto quando si assegnano... No? Quando ritornavamo a più valore della funzione, creavamo una tupla e poi assegnavamo i vari pezzi a, vario, a varie variabili. Qui non è diverso, è esattamente la stessa sintassi. E quindi facciamo la stessa cosa. Dizionario, crea la lista di item, prendi uno per uno la lista di item, ma ogni, ogni item, ogni, ogni tupla, anziché essere memorizzata in una variabile unica, che qui ho chiamato item, la memorizzo, i due pezzi li memorizzo in due variabili separate, chiave e valore. E quindi qui ci sono queste due forme, questi due codici che siano sulla slide precedente, li ho diciamo così, ricopiati anche su questa, questa è la forma forse più utile. Se io posso iterare su un dizionario per chiave, oppure posso iterare sugli item di un dizionario per coppie chiave-valore. Allora, questo, tutto questo giro perché? Perché così a questo punto il valore ce l'ho già e non devo fare accesso al dizionario, un'altra volta in più. Sarà pigrizia, chiamatela come volete. E quindi questo codice qua, dove stiamo iterando sulle chiavi, si può anche scrivere come eh, for eh, nome eh, temperatura, scritto come tupla in misure.items. a questo punto stamperò ad esempio print n, t la chiave è il nome n e il valore t sono temperature queste due sono, eh, sono equivalenti ok nt è una tupla fatta di due variabili perché? Perché items restituisce una lista di tuple. E quindi sto iterando su una lista di tuple e ciascuna, ciascuna interazione eh, avrò una tupla che estraggo, disaggrego nelle due componenti. Quindi per rispondere ad Andrea, NT, sono, eh, NT, non sono, NT è una tupla fatta di due numeri o di due parti. Perché è una tupla? Perché items restituisce una tupla, restituisce una lista di tuple. E quindi ad ogni interazione la variabile di controllo è una tupla che posso disaggregare. Ok? quindi proviamo a rivederlo nome della persona A ah, temperatura 37 qui stampiamo due volte perché abbiamo fatto prima al for iterando sulle chiavi e poi iterando sulle coppie ovviamente il risultato sarà sempre identico P35 Esattamente la stessa cosa succede. No? Quindi sono due sintassi diverse, itero sulla chiave, itero sulla coppia. Iterare sulla chiave è il caso più generale, perché poi posso voler accedere all'elemento, posso non volervi accedere, posso voler modificare eventualmente, mentre invece qui lo estraggo e lo posso semplicemente utilizzare, visualizzare, ma non modificare. Tutto, qua, tutto questo finora abbiamo lavorato partendo dai, dai nomi, partendo dalle chiavi che è la legge quando si lavora con i dizionari. No, Sabrina si sta agitando perché mi dice no, ma io però voglio cercare le cose a partire dai valori. Eh, persone con le stesse temperature, no? In questo momento. E non posso, nel senso che non c'è nessun modo diretto di farlo con un dizionario. Poi certo che posso, farò un ciclo su, su, su, sui, sui vari elementi e poi per ciascuna Paziente, diciamo così, vado a prendere la sua temperatura, per la sua temperatura vado a vedere nel dizionario se tutti i valori degli altri, se in tutte le liste associate agli altri valori esiste un, un duplicato di quel valore, di quel numero. Lo faccio con un po' di cicli anni dati, sicuramente tutto si può fare. Eh, per quell'operazione, probabilmente un dizionario non è la struttura dati più comoda perché i dati sono nascosti dentro di una lista, dentro un valore associato a una chiave. E l'unico modo per arrivare alla lista è conoscere la chiave. Quindi posso iterare sulle chiavi. Però se io dovrò fare, devo fare nel mio programma delle ricerche che partono dal valore, quindi trovare i valori unici, trovare i valori duplicati, mettere in ordine i valori, allora non è furbo nascondere i valori nel campo valore di un dizionario. Sceglierò una struttura diversa. Ok? magari una tabella una bidimensionale con la temperatura. Eh, poi cerco di ricordarmi no, questo esempio, magari quando facciamo qualche esercizio un pochino più complicato andiamo a riprendere una casistica in cui questo debba essere fatto. Ok, quindi di base, eh, come dicevamo, i dizionari hanno una sintassi e delle primitive abbastanza semplici, no? tutto sommato. Eh, però sono una struttura un po' più complicata un po' più versatile proprio perché sono fatte di due metà no, chiavi e valori e si possono plasmare in molti modi diversi no? allora come sintassi ricordiamoci costruire un, un dizionario vuoto oppure un dizionario contenente una già una serie di coppie, coppie chiave valore non c'è nessuna regola ma noi per comodità ci diamo la regola che le chiavi sono tutte dello stesso tipo quindi o tutti interi ho tutte stringhe o tutti float e i valori probabilmente anche essi saranno tutti dello stesso tipo, perché ci è più facile eh, elaborarli. Quando io ho scritto questa istruzione qua alla riga 21, qualcuno avrebbe potuto dirmi, ma sì, ma perché stai creando una lista che contiene un elemento solo? Fai un elemento solo, però ne hai uno, quindi mettici dentro semplicemente il numero. Poi quando avrai il secondo, ci ripensi, togli il numero e metti al suo posto una lista che contiene a quel punto già due elementi. Certo che si può fare, però poi avrai un dizionario in cui i valori alcuni sono numeri, altri sono liste di numeri. E quindi tutte le volte che devo farci qualche cosa, dovrò fare dei casi particolari. Allora, per comodità mia, non, per, cioè non è un obbligo del linguaggio, ma per comodità mia, ho deciso che comunque nei valori ci sono delle liste. Se ho un solo valore lo creo comunque una lista di un elemento. Però questa è una scelta mia, non è una regola. Ma quando noi appunto pensiamo, progettiamo la struttura dati, progettiamo come memorizzare i dati, facciamo queste scelte. Più sono semplici, più sono lineari, più sarà facile, diciamo così, andare avanti a gestirle. Uh, L'operatore in l'abbiamo visto sia per cercare se una chiave esiste sia per iterare sulle chiavi. <ride> Posso assegnare un valore a un dizionario e questo abbiamo visto che serve sia per modificare che per creare nuovi elementi. Posso estrarre un certo valore con rischio che generi un'eccezione. Se non voglio rischiare che generi un'eccezione, uso il metodo get che nel caso in cui il valore non ci sia mi restituisce un valore predefinito di default pop invece per eliminare una chiave e il suo valore associato eh, non l'avevamo visto in realtà esiste anche un metodo che si chiama values che mi restituisce tutti i valori del dizionario sotto forma di lista non più associati alle chiavi corrispondenti cioè, vediamolo interattivamente cosa fa noi avevamo ancora una console aperta in cui c'era il nostro dizionario dei voti. ok? Chiave, chiave, chiave, valore 30, valore 35, valore 26. Se io facessi e no? chiamassi il metodo values del dizionario, mi darebbe. Scusate, devo trasformarlo in una lista se non, non me lo espande. Mi dà una lista che contiene solamente i voti. Eh, se non sbaglio, però qua sto andando a memoria quindi non sono sicurissimo. Esatto, e funziona. Il metodo keys non c'era nella slide, fa il contrario, mi dà una lista che contiene solo le chiavi. Quindi questo è il nostro dizionario, che io me lo immagino un po' come una struttura a due colonne, chiavi a sinistra e valori a destra. Se voglio solo i valori, values. Se voglio solo le chiavi, keys me li estrae. Abbiamo visto se voglio entrambi chiavi e valori, posso chiamare items e mi dà effettivamente una lista di tuple e ciascuna tupla ha nel primo elemento no, la chiave e secondo elemento il valore e così via. Quindi il dizionario in sé è una struttura dati che è ottimizzata per fare accessi via chiave. Quindi queste sono le operazioni di base... Ops. Cosa ho fatto con, con il slide? Mi sto impazzendo la penna. Le operazioni di base col dizionario: così. Le operazioni di base col dizionario sono queste: leggo il valore, dato una chiave, aggiungo un valore, dato una chiave, modifico un valore, dato una chiave, eventualmente cancello. Queste sono operazioni di base che sfruttano il fatto che il dizionario è organizzato dalla chiave al valore. Conoscendo la chiave faccio ciò che voglio sui valori. Se non conosco la chiave non riesco praticamente a far nulla. Poi ho tre funzioni, quei tre metodi che sono Keys, Values e Items che mi permettono di convertire e stare le informazioni dal dizionario sotto forma di liste. Ma da quel momento in avanti lavoriamo poi con le liste, quindi lavoriamo in ordine, lavoriamo ricercando gli elementi dentro la lista e così via eh, anche qua ci sono sto guardando, ho preso un altro sito i le... ah metodi che non abbiamo visto c'è ad esempio clear che è lo stesso che abbiamo sulle liste sull'insieme cioè svuota il dizionario values abbiamo appena visto eh, uno che può essere comodo è se vogliamo eh, è leggere un dizionario è questo che si chiama pop item che fa il pop di un elemento che decide lui, a caso, no? E quindi se vogliamo elaborare, cosa vuol dire? Vuol dire che mi restituisce l'elemento, chiave e valore, sotto forma di tupla, e contestualmente lo cancella dal dizionario. Quindi se noi vogliamo prendere il dizionario e elaborare gli elementi uno per volta, svuotandoli man mano che sono elaborati, possiamo usare questo, perché la pop purtroppo è un pochino più scomoda perché richiede che io conosca la chiave e non c'è nessun modo per, per dire dammi una chiave qualunque, dammi la prima chiave non esiste la prima chiave in un dizionario perché gli elementi di dizionario essendo un insieme non hanno un primo, un secondo, un terzo non sono ordinati dovrei prendere i keys, prendere il primo elemento delle keys e si complicano un pochino e comunque sarebbe sempre primo tra virgolette come un insieme cioè nell'ordine che vuole lui, nell'ordine arbitrario e, e quindi in questo caso potrebbe essere Utile questo, questo metodo qua che quando vogliamo togliere elementi uno per volta e non ci, ovviamente non ci importa l'ordine con cui l'abbiamo ehm, estratti. Eh, non abbiamo citato eh, la funzione sorted ma ehm, nel caso delle iterazioni no? nella slide era, era, era menzionata ma l'abbiamo saltata. Quando io voglio iterare sul dizionario abbiamo visto che posso iterare per chiave, poi abbiamo visto che posso iterare anche per items, ma eh, se itero per chiave l'ordine degli elementi sarà l'ordine arbitrario che salta fuori dall'insieme. Se invece eh, vuoi essere uh, i miei elementi in un ordine, ad esempio, crescente alfabetico, beh, questo lo so già fare, uso sorted sul dizionario, Ok? Quindi sorted mi restituisce una lista con le chiavi in ordine. Non sta ordinando il dizionario, non ha senso parlare di ordinare un dizionario, non ha senso parlare di ordinare un insieme. Quando chiamo sorted il risultato è sempre una lista. La lista che contiene che cosa? Le chiavi del dizionario messe in ordine. Poi l'effetto è quello di iterare sul dizionario, chiaramente in ordine alfabetico in questo caso, perché le, le, le chiavi sono, sono delle stringhe. Ok, eh, questo se vogliamo è la, la base, diciamo così, della, del me dei meccanismi di funzionamento del dizionario. E noi abbiamo visto questo esempio molto semplice dei voti e questo esempio molto semplice delle misure, dove abbiamo usato la chiave come un dato identificativo, un po' come la rubrica telefonica che c'è sulle slide. La chiave è un dato e ogni volta può essere diverso. Okay? E è un modo, usare un dizionario in cui le chiavi sono identificativi di insiemi di valori che poi memorizziamo, abbiamo visto come numeri, come stringhe, come liste. E questo è il modo principale, il modo di base in cui si possono strutturare i, i dizionari. Dopo l'intervallo vedremo un caso particolare in cui le chiavi non saranno eh, dei valori arbitrari, cioè nomi di persone, nomi di città, eccetera, ma saranno valori predefiniti che ci serviranno per costruire dei record, dei blocchi di dati che hanno tutti la stessa struttura. Però, diciamo così, in questa prima ora di concetti nuovi ne abbiamo visti parecchi, quindi dobbiamo un attimo sgombrare la mente per i prossimi 15 minuti e ci rivediamo alle 11.45 riprendendo questo nuovo modo di usare dizionari, su cui poi ovviamente eh, saranno esercizi in cui i dizionari si usano in un modo e casi invece in cui i dizionari si usano nell'altro modo. Come ho detto all'inizio, sono proprio la stessa struttura dati, può essere usata in due modi duali. Adesso vi lascio un attimo respirare e quindi ci rivediamo alle 11.45 con la seconda parte della lezione.